Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro IF News, la striscia informativa delle 13.30 Oggi è il 13 luglio e andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale sui principali quotidiani nazionali Partiamo subito dal bonus a famiglie e lavoratori nel decreto di fine mese dai 200 euro alle bollette le possibili novità e ancora regime impatriati, scadenza rigida per il versamento utile alla proroga no a ravvedimento peroso. E si passa ad un altro tema, tirocini extracurricolari dall'INL, chiarimenti sulle sanzioni applicabili ai rapporti iniziati nel 2021 e poi due codici tributo, quello relativo alla cessione dei crediti, bonus energia, sono appunto disponibili per la compensazione con modello F24, e il bonus affitto 2022, imprese turistiche e piscine, anche in questo caso disponibile il codice tributo per la compensazione. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dal bonus a famiglie e lavoratori nel decreto di fine mese dai 200 euro alle bollette con le possibili novità che sono ricapitolate all'interno dell'articolo di Anna Maria D'Andrea. Nuovi bonus in arrivo per famiglie, lavoratori e pensionati con il decreto che il Governo punta ad approvare entro la fine del mese di luglio. Tra le ipotesi allo studio, l'indennità di 200 euro per ulteriori mesi ma anche l'aumento del limite ISEE per il bonus bollette. Vediamo che per quanto riguarda i nuovi bonus in arrivo per famiglie e lavoratori con il decreto molto corposo atteso entro la fine del mese ad anticipare le mosse del governo senza però fornire particolari dettagli è stato il Presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa del 12 luglio. Dal bonus 200 euro riconosciuto per ulteriori mensilità fino all'estensione del bonus bollette emergono tuttavia le prime ipotesi sulle misure in corso di valutazione L'obiettivo è quello di stanziare ulteriori risorse per contrastare gli effetti dell'inflazione del caro energia. Ai 33 miliardi già spesi si affiancheranno quindi nuove somme a sostegno di famiglie, lavoratori e pensionati danneggiati dall'aumento dei prezzi. Proseguiamo con i regimi impatriati, scadenza rigida per il versamento utile alla proroga, no al ravvedimento peroso, fa il punto Rosi Delia sul regime impatriati. La scadenza da rispettare per il versamento che determina la proroga dei benefici è rigida. Chi non effettua il versamento entro i termini previsti non ha altre chance, non può avvalersi del ravvedimento peroso. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 371 del 12 luglio 2022. Cambiamo argomento in tema di eh, lavoro tirocini extracurricolari dall'Ispettorato nazionale del lavoro e chiarimenti sulle sanzioni applicabili ai rapporti iniziati nel 2021 fa il punto Francesco Rodorigo le sanzioni previste per i tirocini extracurricolari svolti in modo irregolare si possono applicare anche a quelli avviati prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 e terminati successivamente dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota numero 1451 dell'11 luglio 2022 penali imposte a decorrere dal 1 gennaio 2022. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con la cessione dei crediti dei bonus energia disponibili codici tributo per la compensazione con modello F24 arrivano quindi le sequenze di cifre per la compensazione dovranno essere utilizzate dai cessionari delle agevolazioni introdotte per far fronte all'aumento dei costi relativi a energia, gas e carburante. Le sequenze di cifre sono state istituite dalla risoluzione numero 38 del 12 luglio 2022 dell'Agenzia delle Entrate e sono riportate nella tabella riassuntiva che è contenuta all'interno dell'articolo. Passiamo al bonus affitto 2022 imprese turistiche e piscine con il codice tributo per la compensazione fa il punto Rosi D'Elia sul bonus affitto 2022 imprese turistiche e piscine dall'Agenzia delle Entrate arriva anche il codice tributo per la compensazione del credito d'imposta a cui si ha diritto per i canoni di gennaio, febbraio e marzo 2022. Le istruzioni per la compilazione del modello F24 sono nella risoluzione numero 37 dell'11 luglio 2022. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sul bonus 200 euro quando arriverà e a chi lo prenderanno in 31 milioni e chi ne ha diritto e poi i numeri del giorno 64 e 16, il primo si riferisce agli NFT sono stati bruciati 64 milioni di dollari in 9 mesi, una bolla magari, e poi 16 invece che riguarda la doccia, usiamo 16 litri d'acqua al minuto come risparmiare tra siccità e crisi energetica. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola GAS, come funzionano allerta e piano di emergenza centrali e fabbriche, cosa cambia? di Fabio Savelli e fa il punto sulle misure che eh, sono in programma e che verranno intraprese nel caso in cui vengano completamente limitate e ridotte a zero le forniture di gas del Nord Stream 1 al momento sono state ridotte circa al 90% e attualmente c'è uno stato di preallerta, nel caso in cui Mosca dovesse decidere di chiudere completamente i rubinetti, ci sono poi dei piani che entreranno in azione. Per i dettagli, ovviamente, vi invitiamo a leggere l'articolo in questione. Per questo ed altri contenuti, vi invitiamo ad abbonarvi al corriere.it.